Ciao, mi chiamo soltanto e nella vita ho scelto di fare il musicista di strada. E tu hai iniziato prima in Europa e poi a Milano. Esattamente. E due domande che si intrecciano sono queste, quali sono le regole a Milano okay. per il musicista, sì. i costi, la burocrazia, okay. gli spartimenti e dall'altra parte mi è rimasto impresa una cosa che scrivi parlando della tua esperienza a Lione, sì. che la legge vieta la musica in strada Oops. ma la polizia ha uh, proprio scritto e può decidere di essere tollerante. Quindi, sì. sono, fammi un po' un viaggio in Europa brevemente sulle possibilità che si ha Ok. e poi la faccio un'altra domanda, domanda di me. Allora, diciamo che comunque la regolamentazione cambia sempre da città a città: quindi, nel senso, ah, nella stessa Italia è diversa tra Milano e Napoli, okay. tra Milano e Roma, tra Roma e Firenze, insomma, e ogni comune decide se e come regolamentare le arti di strada. Um, a Milano succede questo, che purtroppo la giunta um, Pisa-Pie, la giunta di, che incarica oggi, è molto in ritardo su, su, su, sul nuovo regolamento, per cui noi abbiamo ancora in, uh, in atto il regolamento della giunta precedente, che è un regolamento piuttosto restrittivo, nel senso che... Eh, si può richiedere un permesso, ma è un permesso che vale solo per il singolo per cui non si può suonare in più di uno banalmente se io canto e suono una chitarra posso farlo se tu canti e io suono una chitarra non possiamo farlo ah, solo per solisti <ride> esatto, okay. cioè, si è cercato il più possibile di scoraggiare le arti di strada chiaramente non potevano abolirle ehm, perché per costituzione sarebbe vietato Detto ciò i permessi si possono richiedere eh, da una settimana a tre giorni dal giorno in cui si vuole eh, proporre la propria esibizione e i permessi vanno richiesti alla polizia locale okay. mm, Nello specifico diciamo, la polizia, la, al comando di polizia locale competente per la zona in cui vuoi suonare quindi nel senso, c'è molta burocrazia da snellire, molta, ci sono anche molte restrizioni da togliere la nuova giunta ha già, detto che, ha già, ha già approvato un nuovo regolamento molto meno restrittivo e più conciliante. il problema è che ancora non è, non è in vigore, è molto in ritardo su questa cosa eh, Cosa succede in Europa? In Europa eh, si è molto più avanti per diversi motivi, a mio modo di vedere Ci sono delle città, come appunto dicevamo prima, Lione dove per legge la cosa è vietata okay. eh, la musica in strada è vietata, però è proprio prassi che i poliziotti applichino la tolleranza nel senso che fino a quando tu non ti proponi in strada con musica sparata davanti ai negozi eh, piuttosto che ne so, sei lì a cantare ubriaco, stonando, dando fastidio non, non proponendo un servizio culturale ma tutt'altro eh, rispettando una, una, una buona serie di, di, di, di norme civiche tu puoi esibirlo tranquillamente, eh, quindi come dire ci sono situazioni come Lione dove comunque anche dove la legge lo vieta, comunque i poliziotti applicano tolleranza e ci sono città come Barcellona, sono le grandi capitali europee dove addirittura per suonare vengono identificate alcune postazioni eh, così... Eh, ottime per, per turismo, per passaggio eccetera e si accede a quelle postazioni con un'audizione. A Milano per esempio il parametro è chi arriva primo allo sportello anche a Milano in questo momento c'è una saturazione perché il nuovo regolamento non è passato, siamo ancora col vecchio i musicisti che vogliono suonare in questo momento sono aumentati tanto anche per colpa mia, lo ammetto però nel senso adesso siamo in 30-40 su 5-6 postazioni disponibili il parametro secondo il quale si può accedere o meno alla postazione è semplicemente chi si sveglia arriva prima. Eh, quale potrebbe essere una normativa europea ideale secondo te? Non ma... metterne anche in difficoltà mentre viaggi, perché immagino che devi dedicare parte del tuo tempo a capire certo, che cosa la regolamentazione fare in un posto. di ogni città, ma eh, sicuramente sarebbe come dire, ottimo intanto che fosse riconosciuto eh, come lavoro. Eh, questo delle arti di strada, che per esempio in Italia questa cosa qui non è, non è riconosciuta eh, come lavoro, nel senso che per la legge, mh, per la legge italiana, per lo stato italiano il musicista di strada che lo fa comunque in maniera professionale qualitativa agli occhi dello stato è comunque un dire, cattone, sì. fondamentalmente, no? Però per esempio a Londra addirittura ci sono delle postazioni che vengono assegnate soltanto a chi è residente a Londra da almeno tre anni sì. quindi questo proprio per, per mh, riconosciuto il fatto che comunque sia si offre un servizio culturale alla città e che per l'artista è un lavoro certo. ovviamente viene tutelato anche chi eh, come dire, eh, lo fa nella città il cittadino che lo fa nella città detto ciò sicuramente una, cosa, come dire, una normativa europea potrebbe essere quella che almeno le grandi città riservassero come dire, eh, alcune postazioni, non tutte Um, all'interno dei quali ci, ci, ci fosse una, diciamo una, una, una graduatoria sì. uh, che potrebbe essere per esempio online sì. per cui una proposta del proprio progetto online per cui dice, non so, magari io domani vado a Barcellona, tra una settimana, Se posso, a Barcellona già non è che devo andare lì cioè, cioè, già, poi chiedere i permessi, vedere quando di... è l'audizione sì. magari ricevate 4, 5, 6 postazioni chiaramente non... Una, una, una piccola percentuale delle postazioni totali a coloro che appunto lo fanno in maniera itinerante, insomma in, in viaggio. Sì.